Per i partecipanti all'evento abbiamo preparato un'offerta speciale grazie alla quale tutti gli utenti potranno ricevere una carta ultima direttamente all'evento di Berlino. Sia gli attuali titolari delle carte PLC Ultima che tutti i nuovi utenti hanno la possibilità di ottenere la carta. Se non sei un utente di Ultima Members, dovrai prima registrarti su ultimamembers.com e completare la procedura KYC. L'onboarding non richiede molto tempo e costa 99 euro. Dopo aver completato l'onboarding, seleziona la voce Upgrade dal menu e nella pagina comparsa inserisci il codice che ti è stato inviato via email dal nostro team di assistenza in seguito alla tua registrazione all'evento di Berlino che si terrà il 27 maggio. Se per qualche motivo il codice non dovesse essere valido, contatta il nostro team di assistenza all'indirizzo support e i nostri specialisti ti aiuteranno. Una volta inserito il codice e confermato l'upgrade, vedrai sullo schermo un messaggio che indica che la procedura è andata a buon fine e che il processo di emissione della tua carta ultima è iniziato. Gli utenti che possiedono già una carta PLC ultima valida devono seguire i seguenti passaggi per ottenere una carta ultima in aggiunta alla loro prima carta. Accedi a ultimamembers.com. Seleziona la voce Cards dal menu di sinistra. Nella pagina che si apre, seleziona la voce Upgrade dal menu. Si aprirà una pagina con le informazioni sulla carta ultima. In questa pagina seleziona la spedizione standard e clicca su Continue. Dopodiché inserisci il codice che ti è stato inviato via email dal nostro team di assistenza nel campo Apply discount code e clicca su Apply. Dopo aver applicato il codice il costo della carta verrà ricalcolato e dovrai pagare solo il costo di spedizione di 5,95€. Paga la spedizione, scegli il metodo di consegna che preferisci e completa il pagamento. In seguito, vedrai il messaggio di pagamento andato a buon fine. Questo significa che il processo di emissione della tua carta Ultima è stato avviato. Un requisito importante per i partner che riceveranno una carta in aggiunta alla loro carta esistente è un abbonamento attivo al servizio Ultima Members. Controlla lo stato del tuo abbonamento e, se non è attivo, pagalo tieni presente che l'attivazione della nuova carta ultima per i nuovi utenti e per quelli esistenti è disponibile solo fino al 15 maggio. Ci vediamo al grande evento di Berlino il 27 maggio.